Luca Onestini e Ivana Mrazova, nuovo bacio, il sostegno di Bossari Luca Onestini e Ivana Mrazova, scatta un altro bacio, il sostegno di Bossari. Dopo il bacio a Mattino 5, Ivana Mrazova e Luca Onestini concedono il bis. Entrambi impegnati in una serata all'insegna della beneficenza e organizzata dalla Fabbrica del Sorriso, sono tornati a baciarsi durante l'evento e sono stati prontamente immortalati. In loro compagnia c'erano anche altri ex inquilini della casa più spiata d'Italia, tra i quali Daniele Bossari, che a proposito del loro legame d'amore, vero o presunto, ha detto delle parole molto interessanti. Dunque, viene di nuovo da chiedersi, l'extronista e la modella cieca sono veramente solo amici? Andiamo a scoprire tutto, perché qualcosa sembra proprio non tornare. Ivana e Luca, interviene Bossari, io sostengo il loro amore. Durante la serata di beneficenza organizzata dalla Fabbrica del Sorriso a Milano Marittima, Ivana e Onestini sono tornati a baciarsi, come testimoniano le foto e i video della fanpage Instagram LucaOnestini.tim. La benedizione è arrivata da Daniele Bossari, che sul palco dell'evento ha preso la parola: Io sostengo il loro amore. Da qui l'invito di baciarsi rivolto ai due. La modella prima è stata timida, piazzando un bacio sulla guancia dell'ex tronista di Uomini e Donne. Poi, incitata da Daniele e dal pubblico presente, come dimostrato dallo scatto, ha dato un bel bacio sulla bocca a Luca, senza farsi troppo convincere. Insomma, cosa sta succedendo tra i due? È definitivamente sbocciato l'amore oppure no? Probabilmente sì, anche perché altri indizi sono emersi nelle ultime ore e tutti portano in questa direzione. Sono sbocciati gli Ivanestini? Si attende l'annuncio ufficiale. Sembra proprio che questo matrimonio sa da fare. Luca e Ivana, sempre più affiatati e complici, hanno passato assieme molto tempo negli ultimi giorni. I due, ad esempio, la sera prima della serata di beneficenza, hanno trascorso una scatenata nottata in discoteca a Parma, come testimoniano i filmati pubblicati dall'ex tronista su Instagram. Sempre negli ultimi giorni, inoltre, Luca ha pubblicato sui propri profili social una foto in cui si è presentato assieme a Giulia De Lellis, Andrea Damante e appunto Ivana. Una coppia collaudata e una ai nastri di partenza? Pare proprio di sì.